Paolo Nori, vieni. Eh? Sì, te la prendo io. Paolo Nori ci racconta il 7 luglio 1960. È un omaggio che noi facciamo a Reggio Emilia, ma è un omaggio che Reggio Emilia ci ha fatto tanti anni fa. Paolo. Buongiorno, eh, grazie dell'invito io volevo dire due cose, la prima oggi è il 7 luglio, io ho scritto un romanzo sul 7 luglio del 60 che si intitola Noi la faremo in vendetta, che parla di quello che è successo qua a Reggio Emilia 53 anni fa in pratica è successo che cinque operai sono stati uccisi perché volevano far sciopero. Ecco voi, nel senso degli organizzatori, mi avete chiesto di parlare di questa cosa e a me sembra che il modo migliore di parlarne per me sia ripetere un breve discorso che ho fatto in occasione di un convegno che c'è stato al teatro Ariosto di Reggio Emilia, lì nella piazza dei teatri, il 7 luglio del 2010, in occasione del cinquantenario di questi fatti qua, il discorso dura poco più di cinque minuti e si intitola «Cosa ci possono fare?» e fa così. Dovete immaginarvi di essere al Teatro Ariosto. Buongiorno, vi ringrazio per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di lavorare ancora su questo, non so come dire, argomento forse, anche se è strano chiamare la cosa di cui parliamo oggi un argomento, non è mica un argomento, è una cosa dentro la quale c'è un po' tutto. Se uno comincia a studiare quel che è successo il 7 luglio del 1960 a Reggio Emilia, partendo da lì può parlare di tutto, mi sembra. Io, oggi, ho pensato di parlare della paura, cominciando dalla mia paura e continuando con la nostra paura. E quel passaggio lì, mia-nostra, io-noi, anche quello lì non è mica un argomento. Anche lì mi sembra che sia della sostanza, della roba che a me, per come son fatto, mi dà da pensare. E da pensare mi danno i cosiddetti fatti di Reggio Emilia, il 7 luglio del 1960, e quel che è successo su una piazza che c'è qui a Reggio Emilia, che adesso si chiama Piazza dei Martiri. Ecco, su questa piazza, qui di fianco, c'è un teatro, che si chiama Cavallerizza, dove nel 2006 qualche anno fa, io ho fatto una lettura quasi integrale di un romanzo che ho scritto su questi fatti, sul 7 luglio del 1960. Ecco, quel giorno lì io avevo paura. Io avevo paura perché le cose che avevo scritto mettevano alle mani dentro una cosa che in un certo senso, come si dice con una frase fatta, con un modo di dire, appartiene alla storia d'Italia e se accettiamo la vaghezza dei modi di dire... Questa cosa qua è anche vera, anche se le tracce nei libri di testo, nelle enciclopedie di questa cosa, di quel che è successo sulla piazza qui di fronte il 7 luglio del 1960, le tracce, dicevo, sono labili, quasi nulle e imprecise, false a volte. A volte viene da pensare artatamente falsificate e viene da chiedersi cosa sarebbe rimasto di questa memoria se non ci fosse stata una canzone la canzone di Fausto Modei per i morti di Reggio Emilia e a me da parte mia viene da dire che senza quella canzone il romanzo che ho scritto probabilmente non esisterebbe perché probabilmente io non avrei mai saputo niente dei morti di Reggio Emilia senza quella canzone invece quella canzone esiste e io ho saputo qualcosa dei fatti di Reggio Emilia e dopo i fatti di Genova del 2001 a me è venuto in mente di scrivere un romanzo sulla violenza dello Stato e ho pensato a canzone ho scritto romanzo e la prima uscita pubblica è stata una lettura quasi integrale al teatro la cavallerizza qui di fianco e quel giorno lì io avevo paura perché con questo romanzo io avevo l'impressione di aver messo le mani dentro una cosa che è vero che appartiene alla storia d'italia ma è una cosa che appartiene anche alla storia di cinque famiglie che io non lo sapevo come l'avrebbero preso il romanzo che avevo scritto e che quella sera sarebbero venute lì a sentirlo e avevo paura. Dopo è successo che quando la lettura è finita, dopo più di quattro ore, Ettore Farioli, il figlio di Lauro Farioli, è venuto dietro al palco e mi ha abbracciato. Io per me, quello lì, sono cose difficili da dire, ma per me è stato un po' come una benedizione, una benedizione laica, ma queste cose qua, quell'abbraccio lì di Ettore Farioli e le cose che mi ha detto Silvano Franchi, il fratello di Ovidio, e le cose che mi ha scritto Alberta Reverberi, la figlia di Emilio, ecco, quelle cose lì per me, io, questo libro qua ha vinto un premio, l'unico premio letterario che ho vinto per un romanzo che ho scritto io, il premio Luigi Russo Pozzale a pari merito, a pari merito con Gomorra di Saviano io lo dico adesso che quando è successo sono cose che uno si vergogna e l'unico a cui ho, detto, ho telefonato per dirlo tranne i miei amici quelli che vedevo spesso in quel periodo lì che lì, dove vai? Eh, devo andare a Dempoli a far cosa e eh, mi danno un premio, che premio e così via, ma l'unico al quale ho telefonato apposta per dirglielo è stato Silvano Franchi e mi ha detto che era molto contento e mi ha fatto molti auguri per il mio futuro e la mia carriera, lui a me, come una specie di benedizione e io ho l'impressione che quella gente lì, i cosiddetti familiari delle vittime dei fatti Reggio Emilia, per una questione che io non so spiegarla, per il carico che hanno portato tutti questi anni da soli, quelle sono cose che si portano da soli, per quel fatto lì è gente che quello che dice è più pesante, vale di più di quello che posso dire io o voi. È gente che ha patito tanto, senza colpa, che ha le mani benedette, in senso laico, che dove mettono le mani crescono i fiori. E che quando parlano, quando Lauro Farioli dice, parlando di suo padre, che è stato ucciso quando lui aveva due anni... Non mi ricordo niente, mi sono dovuto attaccare a una fotografia quando dice, parlando di quel che è successo il 7 luglio del 1960, queste sono cose che la scuola, le istituzioni se ne dovrebbero far carico, questa cosa qua detta da lui ha un peso che detta da me o da voi, non ce l'ha. E questa gente qua, secondo me, loro sono involontariamente, una cosa della quale io personalmente e credo anche voi, quindi noi... Abbiamo bisogno. Mi spiego meglio, faccio una digressione. Voglio leggervi un breve racconto di Gianni Rodari, si intitola A comprare la città di Stoccolma e fa così...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 gli svedesi sorridevano e dicevano di sì perché non capivano, ma erano gentili. Il barbiere si fregava le mani tutto contento, una città simile per un taglio di capelli e una frizione, l'ho pagata proprio a buon mercato, e invece si sbagliava e l'aveva pagata troppo. Perché ogni bambino che viene in questo mondo, il mondo intero è tutto suo e non, pag e non deve pagarlo neanche un soldo, deve soltanto rimboccarsi le maniche, allungare le mani e prenderselo. Ecco, a me questo racconto mi fa venire in mente un mio amico di Modena che una volta, per un'enciclopedia anarchica che c'è in rete, gli hanno chiesto di dare la definizione della parola anti-americanismo e lui ha risposto, l'anti-americanismo non ha senso perché l'America è di tutti e non possiamo essere contro qualcosa che è di tutti. Ecco, secondo me, la gente che è andata in piazza il 7 luglio del 1960, io in questo movimento, nel fatto di andare in, in piazza, nonostante la polizia avesse già reagito in modo violento nei giorni precedenti, nel fatto di andare in piazza proprio contro la violenza della polizia, che è stato quel che è successo a Reggio Emilia il 7 luglio del 1960, io ci leggo due cose. La prima è che questa piazza qui, la piazza dei teatri, è di tutti. E tutte le piazze, le strade, i viali di Reggio Emilia e di tutte le città dell'Emilia e dell'Italia e del mondo sono di tutti. La seconda è che non bisogna avere paura. E a me sembra che i familiari di Laurio Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri e Afro Tondelli questa cosa qui, che gli hanno ucciso il fratello, il padre, il figlio, quando erano in vita i genitori, sono 50 anni che la guardano in faccia senza averne paura. Ce l'hanno lì, tutti i giorni. È lo zaino che si mettono addosso quando escono di casa. E questa cosa, questo peso, questo zaino, ai miei occhi, li ha vivificati, li ha benedetti, li ha fatti diventare degli esempi. E per quanto sia difficile, sarebbe bello se io, se noi, mi viene da dire, riuscissimo perlomeno a provare a far come loro. C'è un libro di Kapuscinski sull'Iran, si intitola Shah in Shah, e a un certo punto Kapuscinski dice così, i libri sulle rivoluzioni iniziano di solito con un capitolo dedicato alla corruzione del potere in declino, alla miseria e alle sofferenze del popolo. Dovrebbero invece, invece cominciare con un capitolo di analisi psicologica, dove si spieghi il processo per cui un uomo oppresso e in preda al terrore vince improvvisamente i suoi timori e smette di avere paura. È un processo insolito che talvolta si compie in un attimo, come per una specie di shock liberatorio. L'uomo si sbarazza della paura e si sente libero. Senza questo processo non ci sarebbe alcuna rivoluzione. C'è una canzone che ho sentito cantare recentemente dal coro delle Mondine di Novi di Modena dove c'è quel ritornello famoso si ben che siamo donne paura non abbiamo che a me mi commuove perché la cantava mia nonna e mia nonna i suoi erano mezzadri erano 17 fratelli e sorelle e suo marito mio nonno era orfano erano così poveri anzi c'era una miseria a Parma si dice in casa nostra c'era una miseria che quando siamo diventati poveri abbiamo fatto una festa ecco, quando si è sposata, mi ha raccontato che le sue amiche le avevano chiesto come mai aveva sposato un uomo così brutto. Girava la voce che mio nonno era brutto. Secondo me era non bello, bellissimo, ma allora diceva anche che era brutto, non tanto alto, i capelli rossi, le lentiggini. Beh, mia nonna una volta me l'ha spiegato perché aveva sposato mio nonno. C'era stato un furto e i carabinieri gli erano entrati in casa con le armi spianate per perquisirgli la casa e tuo nonno mi ha detto mio mia nonna, li guardava in faccia come per dirgli e allora credete di farci paura? Non ci fate mica paura. Che vabbè, mio nonno poi è mio nonno, essendo lui mio nonno e quel nonno lì, io gli voglio un bene che non si può dire, ma secondo me, al di là del fatto che era mio nonno, aveva ragione mio nonno e lo diceva già un altro tempo prima, cosa ci possono fare? Ci possono ammazzare, ma non possono farci del male. Ecco. Grazie. Questo, questo era l'argomento che mi avete chiesto di trattare, grazie di avermelo chiesto, l'ho fatto molto volentieri. E volentieri e potrei anche fermarmi qui, solo che invece faccio come quelli che quando prendono il microfono non lo mollano più e approfitto per della vostra pazienza per dirvi una cosa che riguarda voi, nel senso di questa associazione che ruota intorno a Pippo Civati e che non so neanche bene se è un'associazione e non saprei identificare bene neanche con un nome, che forse è un gruppo di persone che io identifico con Pippo Civati e con una mia amica che si chiama Carlotta Zarattini e con un'altra mia amica che si chiama Ellie Schlein e che fa parte di questo movimento movimento che credo si chiami Occupy PD. Ecco io devo dire Pippo per esempio quando interviene in pubblico se c'è qualcosa che non funziona io l'ho sentito più di una volta che eh, non so per esempio non si accende un microfono o non parte un computer e lui dice beh cosa volete siamo pur sempre il partito democratico non può funzionare tutto. Ecco voi siete pur sempre del partito democratico. e questa è la cosa che io non capisco tanto bene. E mi viene da chiedervi, ma perché? E mi viene da pensare, scusate la banalità del mio intervento, ma io politicamente sono probabilmente un po' ingenuo, un po' greve, poco raffinato, ma mi viene da pensare che il Partito Democratico, o quello che c'era prima, se io penso a una cosa vergognosa che esiste in Italia, dal mio punto di vista, sono i centri di identificazione e espulsione e quella cosa lì col nome di centri di permanenza temporanea è stata istituita con la legge turco-napolitano che è una legge che hanno firmato Livia Turco e Giorgio Napolitano e mi viene da chiedervi cosa avete a che fare voi con quella roba lì? E lo dico per inciso, adesso è partita la raccolta delle firme per l'abolizione dei centri di identificazione e espulsione e approfitto di questa occasione per dire che io, quel referendum lì, lo vado a firmare. Credo che sia un referendum radicale e che non sia appoggiato dal Partito Democratico che, come diceva ieri Soro, Soru, il Partito Democratico, ha detto Soru, è il più grande gruppo misto del Parlamento italiano e mi viene da chiedervi ancora cosa ci fate voi nel Partito Democratico? Perché non fate una cosa vostra per conto vostro, che è una cosa più difficile credo, ma forse, non so come dire, più sensata, che dopo magari funzionano anche i microfoni e la seconda cosa che vorrei leggervi parla forse di questa cosa qua del fatto di fare le cose da soli ed è un discorso sul lavoro e lo dico per inciso, se secondo me, per quel poco che ne capisco io, che politicamente sono un po' ingenuo, un colpo importante alla fine della tutela del lavoro dipendente, la legge che ha spinto al lavoro flessibile, dicevano allora, che adesso si chiama lavoro precario, è la legge Treu, governo Prodi. Cosa ci fate nel Partito Democratico? E il breve discorso che vi leggo adesso e con il quale finisco è un discorso che ho scritto per il primo maggio di due anni fa e l'avrei dovuto fare a Parma e a Traversetolo, in provincia di Parma, alle manifestazioni della CGL per il primo maggio di Parma e di Traversetolo. Solo che poi era piovuto e la manifestazione di Parma è stata annullata e quella di Traversetolo anche quella. Allora, è stato un discorso che mi è un po' rimasto da fare, vi ringrazio per l'opportunità che mi date di farlo. Dura otto minuti e si intitola Il dolce far niente e fa così buongiorno, io mi chiamo Paolo Nori, sono di Parma, scrivo dei libri e mi hanno chiamato qui, eh, dovete immaginarvi di essere a Parma o a Traversettolo e che sia il primo maggio, buongiorno, io mi chiamo Paolo Nori, sono di Parma, scrivo dei libri e mi hanno chiamato qui per il primo maggio a parlare del lavoro, che è una cosa che io, una quindicina di anni fa, quando ho cominciato a scrivere dei libri, non avrei mai detto che mi avrebbero chiamato i sindacati a parlare del lavoro in occasione del primo maggio, perché io, il lavoro, cerco di lavorare il meno possibile. Mi viene in mente una cosa che ho scritto, ho scritto anche in un libro, che non so se vi ricordate, ma qualche anno fa, forse cinque anni fa, per radio, c'era una pubblicità dove c'era una signora che diceva, Ahmed, ripeti con me, mi chi per l'aura? E c'era questo Ahmed che diceva, mi chi per l'aura? No, diceva la signora, non per l'aura, per l'aura. E a me diceva, per Laura, bravo a me, diceva la signora, vedi che è facile. E poi si sentiva una musichetta e poi la voce di uno speaker che diceva che era una campagna di un qualche ministero per non mi ricordo che scopi. A me, non so, mi era venuto in mente che nei romanzi stranieri del 7 e dell'800, una delle espressioni italiane che avevo trovato più spesso, scritta in corsiva e con una nota che diceva in italiano nel testo era il dolce far niente. Allora, non so come dire, avevo l'impressione che a noi i casi erano due o ci prendevano per degli altri oppure ci stavano cambiando proprio i connotati sempre in quel periodo lì nella biblioteca sala borsa di Bologna nel bagno degli uomini qualcuno aveva scritto sulla porta la traduzione di una frase che doveva essere stata una specie di manifesto dei situazionisti non lavorate mai c'è scritto con un pennarello nero e di fianco un cerchio attraversato da una freccia piegata che doveva essere il simbolo dell'autonomia e sotto qualcun altro aveva scritto sempre con un pennarello nero e chi ci ha mai pensato Esatto. ecco io, quelle cose lì, il dolce far niente e quella scritta sul bagno della sala borsa, devo dire, le capisco, così come capisco un anarchico di Cremona che si lamentava degli anarchici che all'inizio del secolo nelle manifestazioni protestavano al grido di pane e lavoro, e lui diceva era sufficiente chiedere pane, pane e basta, dovevano gridare secondo lui, e allo stesso modo... E allo stesso modo mi sembra di capire una poesia di Nino Pedretti, che è un poeta romagnolo che scrive delle poesie che io trovo memorabili, una per esempio si intitola I partigiani e non c'entra molto con il primo maggio, ma siccome il 25 aprile è appena passato mi fa piacere leggere anche quella che fa così, I partigiani non è per via della gloria che siamo andati in montagna a fare la guerra di guerra eravamo stanchi di patria anche avevamo bisogno di dire lasciateci le mani libere i piedi, gli occhi, le orecchie lasciateci dormire nel fienile con una ragazza per questo abbiamo sparato ci siamo fatti impiccare siamo andati al macello col cuore che piangeva con le labbra tremanti ma anche così sapevamo che di fronte a un boia di un fascista noi eravamo persone e loro marionette quella invece che c'entra con il primo maggio si intitola I nomi delle strade, è sempre di Nino Pedretti e fa così. Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi, sono dei papi, di quelli che scrivono, che danno dei comandi, che fanno la guerra. E mai che ti capiti di vedere via di uno che faceva i berretti, via di uno che stava sotto un ciliegio, via di uno che non ha mai fatto niente perché andava a spasso sopra una cavalla. E pensare che il mondo è fatto di gente come me, che mangia il radicchio alla finestra, contenta di stare d'estate a piedi nudi ecco, questo volevo dirlo come premessa che a me anche il non far niente è una cosa che mi piace, poi volevo dire che stamattina quando mi sono svegliato alle sette e mezza ho sentito un rumore che mi sembrava di conoscerlo, mi sono affacciato alla finestra e ho visto il camion della spazzatura con uno spazzino che lo caricava e dopo dall'altra parte della Porrettana, io abito a Casalecchio di Reno su via Porrettana c'era un autobus che andava e allora ho pensato che oggi, primo maggio festa del lavoro, c'è della gente che che lavora io faccio questi pensieri che sono dei, non sono dei pensieri molto sofisticati, mi ero anche appena svegliato bisogna dire, ma delle volte li faccio anche da sveglio, sono dei pensieri così da poco, oggi primo maggio c'è della gente che lavora, che tra l'altro subito dopo mi è venuto un altro pensiero simile che oggi primo maggio devo lavorare anch'io, che devo scrivere questo piccolissimo discorso che si avvia ormai quasi alla fine, che voi siete qui per sentire dell'altra roba e non è giusto che io approfitti di questo microfono che mi avete dato per dei quarti d'ora, no no, ho quasi finito. Aggiungo solo che quella cosa lì, quello spazzino quell'autista dell'autobus di stamattina per il fatto che stamattina era il primo maggio il loro lavoro prendeva un significato che a me sembrava più forte c'era come un'aura intorno a quell'autobus e intorno a quel camion della spazzatura e forse dopo c'era anche intorno al mio computer ma forse no, che io faccio un lavoro un po' così, che si fa anche fatica a chiamarlo lavoro e forse è proprio per quello che a me piace tanto che quando lavoravo facendo dei lavori veri quando per esempio facevo l'apprendista Salumaio nei prosciutifici di San Vitale Baganza tre mesi d'estate, che avevo 16 anni o quando per esempio facevo il facchino per il colle all'Altea di via Budellungo a Parma, che avevo 30 anni è stato il primo lavoro che ho fatto dopo la tesi io mi ricordo che anche lì c'erano delle cose che mi piacevano per esempio quando finivo di lavorare io ero così contento che mi sarei strappato i capelli dal tanto che ero contento, se si capisce dopo, la penultima cosa che vorrei dire è è una cosa a cui ho pensato una volta che sono andato a presentare un romanzo che era un romanzo sui giochi elettronici e a pensare ai giochi elettronici, io avevo pensato che io, che ero nato nel 1963, per me quelli come, per quelli come me, il mondo era forse un po' diverso da quello delle generazioni precedenti. Era una cosa che avevo poi scritto anche dentro un romanzo, e poi l'ho riscritta anche dentro un altro romanzo, e deve essere una cosa che mi sembra che sia molto interessante, perché tutte le volte che avevo l'occasione di dirla, la dico, e così anche oggi. E praticamente consiste nel fatto che quelli che sono nati negli anni 20, e che avevano vent'anni negli anni 40, avevano dovuto combattere perché c'era la guerra e servivano dei soldati quelli che erano nati negli anni 30 e avevano 20 anni negli anni 50 avevano dovuto lavorare perché c'era stata la guerra e c'era un paese da ricostruire quelli che erano nati negli anni 40 e che avevano vent'anni negli anni 60 avevano dovuto lavorare anche loro perché c'era il boom economico e una grande richiesta di forza lavoro quelli che erano nati negli anni 50 e che avevano vent'anni negli anni 70 avevano dovuto contestare perché il mondo così come era stato fino ad allora non era più adatto alla modernità o non so bene a cosa poi eravamo arrivati noi nati negli anni 60 e che avevamo vent'anni negli anni 80 e l'unica cosa che dovevamo fare era stare tranquilli e non rompere troppo i maroni mi sembrava che noi avevo detto fossimo stata la prima generazione che se ci davano un lavoro non era perché c'era bisogno ci facevano un favore cioè era come se il mondo che per i nostri genitori era stata una cosa da fare da costruire per noi fosse già fatto, preconfezionato e l'unica cosa che potevamo fare era mettere delle crocette come nei test e allora aveva forse anche senso che proprio in quel periodo lì, negli anni 80 fossero comparsi in Italia i giochi elettronici perché uno vent'anni che passava 6-8 ore al giorno a giocare ai giochi elettronici, che negli anni 50 sarebbe stato un disadattato, te sei un delinquente gli avrebbero detto i suoi genitori, a partire dagli anni 80 andava benissimo perché rispondeva al compito precipuo della sua generazione di stare tranquillo e non rompere troppo i maroni. Noi, quelli che vanno la nostra età, la mia età, 50 anni, il nostro strumento, la nostra leva per farci spazio nel mondo per noi non era più come era stato per le generazioni precedenti l'entusiasmo o il dovere o il senso di sacrificio o la speranza di un mondo migliore o non so cosa. No, noi, la nostra leva, quello che ci costringeva a entrare nel mondo per noi era la disperazione, mi sembrava. Ecco, quando poi è uscito quel libro qualcuno mi ha chiesto cosa penso di quelli che sono nati negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90 e quello che penso io ne so poco, ma mi sembra che anche per loro la situazione sia identica alla nostra, con una differenza però forse ce ne sono di più, io ne vedo una, che almeno noi quando lavoravamo ci pagavano, loro quando cominciano a lavorare non li pagano e questa secondo me è una cosa orribile. Però la cosa che mi viene da dire è che noi, anche noi nati negli anni 60, che abbiamo 50 anni ormai, siamo quasi vecchi, e non siamo entrati nel mondo siamo ancora lì in un angolo che ci ricordiamo che ci hanno detto di non rompere troppo i maroni allora la prima volta che ho letto la poesia con la quale voglio concludere questo breve intervento e vi ringrazio molto di avermi invitato scrivevo allora e di avermi dato la possibilità di lavorare il primo maggio ma vi ringrazio molto anche di avermi invitato qua il 7 luglio la prima volta che ho sentito questa poesia ho pensato che era stata scritta per me, anche se avevo quasi 50 anni mentre la poesia è dedicata a dei bambini e l'ha scritta Mariangela Gualtieri, osservando dei bambini che partecipavano dei laboratori del Teatro delle Briciole di Parma. E la poesia si intitola Sermone ai cuccioli della mia specie e fa così. Cari cuccioli, vi ho guardato a lungo. Ero lì nascosta nel buio e vi guardavo giocare, nascosta nel buio come una carogna, come una spia che studia il nemico, come un ladro che aspetta il momento buono, come un terrorista che guarda a distanza e fa i suoi piani d'innesco. Io vi guardavo ammutolita, intenerita da voi, cari cuccioli della mia specie, e poi anche disgustata da voi, che eravate lì inermi a un palmo dal mio naso siete indeboliti cuccioli, siete spaventati e soli, siete avidi, siete sazi, siete svuotati, sfiniti siete, siete vinti. Io vi guardavo da una quasi nausea, da tutto quel buio, ricordavo un'antica infelicità di infanzia, un'antica paura, ricordavo bene quell'essere fra gli altri, spersa, sola, la mia paura me la ricordavo guardando la vostra, ricordavo bene il mio sguardo come se lo avessi sempre visto da fuori, sbigottito, quasi non ci credevo d'essere in questo mondo, non me lo spiegavo il mondo, non mi ci raccapezzavo, come precipitata ero dalle altezze caduta molto giù, molto di lato, nel mondo degli uomini e delle donne, nel mondo delle case di mattoni, nel mondo dove si lavora e si mangia e si dorme e si fa la cacca ogni giorno. E ogni Ogni giorno si fa la pipì, tante di quelle volte, e si mangia, e si dorme, e ci si lava la faccia. Da dentro quello sguardo, chiusa lì dentro nella mia fortezza, io guardavo il mondo dei grandi e provavo una grande pietà. Io li sentivo che piangevano dentro, sentivo che non ce la facevano, li, li sentivo gridare dentro, con muri dentro, con scarafaggi e muffe dentro. E un giorno, quando ero molto piccola... Ho fatto un giuramento, un giuramento infante, senza le parole, ma chiarissimo e sonante. Io me li prendo tutti nel petto e li scampo, li porto in salvo. Ho giurato così, senza dire neanche una di queste parole, ma con tutte queste parole più forte cento volte. Nel mio letto, vicino al grande armadio con lo specchio, fra le sponde alte di legno, con la sorella vicino che tossiva, giuravo forse ogni notte per quella tosse, per la faccia stanca del mio babbo e per tutte le facce dei grandi, coi loro segni come di grande pena. Una bambina nel suo letto ha fatto il giuramento, ha recitato la formula che salva, forse ha vinto sulla morte e sul mondo. Aspettavo il giorno in cui mi avrebbero detto il grande segreto, sentivo, lo sapevo dietro a loro non dire niente si nascondeva la grande verità sentivo lo sapevo che loro sapevano tutto quello che io non sapevo sentivo che un giorno me l'avrebbero detto e io avrei capito il mondo e non avrei sofferto come loro perché loro stavano già soffrendo anche per me sentivo e aspettavo poi molto piano molto in ritardo molto piano Millimetro dopo millimetro, in un lavorio di tic tac e minuti molto piccoli, piano piano, sono passata di là. Sono caduta del tutto nel mondo, appiattita, schiacciata al suolo in un lento atterraggio. Adesso, cari cuccioli, io sono grande, sono molto grande, sono quello che mai e poi mai avrei voluto essere. Una persona grande, adesso io sono dei loro, adesso lontanissima sono dai miei favolosi sette anni, quando ero un genio buono, uscito da poco dalla lampada, e un filosofo ero ma senza le parole, un grandioso poeta analfabeta, un artista senz'arte. Adesso da qui, da questo esilio duro, da questo corpo con peso, da questa mente complicata, da questa mente ingombrante, da qui, da questo buio che è tutto il mio, da qui vi guardo adorandovi. Mi chiedo aiuto, una parte di me vi supplica, vi implora, mi chiede aiuto e aiuto. Adesso tocca a voi salvarmi, fare il giuramento. Potrete? Ci riuscirete? Mi sentite? Sentite? Dicono che siete rotti, siete sazi, dicono, corrotti, rovinati siete, come tutto il resto. Anche voi, nella lista lunga delle perdite, l'acqua, l'aria, il silenzio, il pudore, anche voi, Stuprati siete, rotti, vecchissimi e troppo stanchi per l'infanzia, scarichi, vuoti. Allora adesso imparate, imparate l'odore dei nemici potenti, sbranate cuccioli le loro mani piene, scassate le loro tane come galere, sputate sui loro piatti, incendiate le stanze gonfie di giocattoli, scappate, morsicate, tirate pietre sui televisori, scalciate, spaccate questo micidiale nostro sogno, l'inesauribile bisogno di comfort, fateci a pezzi, scancellate noi, puniteci per aver fatto di noi le nostre di voi le nostre miniature per avervi disinnescati, resi innocui per non avervi ascoltati nel vostro sommo sapere, voi che eravate le porte del regno dei cieli e chi non passava da voi non passava, voi che eravate purissima gioia, voi che eravate noi bloccati nella più grande bellezza, voi che somigliavate ai cuccioli degli altri animali, voi che capivate lo splendore misterioso degli animali, voi che dormivate un sonno perfetto e benedetto, voi che vi svegliavate ridendo voi che facevate balletti strepitosi, voi, nostre divinità domestiche, nascete ancora, cuccioli, restate, siate, salvate, giurate, siate, siate, siate. Allora, grazie mille.